Oh, come state? Tutto bene? Come sempre siamo insieme nel nostro post per insomma, raccontare un po' quello che ci siamo detti quest'oggi. Beh intanto dobbiamo dirlo abbiamo iniziato un 2022 col botto perché eravate e con questo grazie grazie grazie. E poi questa mattina insomma abbiamo così raccontato un po' quello che poteva essere il nostro buon proposito per il 2022. Io ad esempio, ho deciso di eh, rimettermi in forma e di imparare almeno una lingua. Inizierò proprio questa sera con il francese, ma a parte questo, siamo stati insieme anche per raccontare un po' come è andata il vostro eh, fine 2021 inizio 2022 e insomma vi avete raccontato che eh, qualcuno di voi a me, è, è rimasto positivo e quindi insomma in quarantena con la famiglia ma mi ha detto di stare bene quindi va benissimo eh, qualcun altro invece mi ha raccontato che ha fatto un trekking eh, in trentino <coughs> e quindi ha camminato chi invece ha deciso di fare un po' il burbero, di essere quasi un orso, di andare in un eremo, quindi fare l'eremita e oltre alle passeggiate a, diciamo così, a, a vedere meglio, vivere meglio la natura, eh, beh, eh, si sì, è degustato del brandy, soprattutto alla sera, che io so se vedo anche un follow, quello mi sono dimenticata di chiederlo. Ma poi c'è anche chi invece ha lavorato e quindi, ahimè fine e inizio a cavallo dell'anno insomma l'ha passata a dormire ok dobbiamo dire che effettivamente è eh può capitare che insomma ci siano dei momenti in cui eh, qualche volta si debba un pochettino lavorare quindi non si, non si è insieme ma eh, sicuramente noi siamo stati insieme questa mattina e eh, alcuni di voi eh, sono partiti subito eh, dicendomi che eh, insomma avrebbero cucinato nero di seppia con la ricotta va bene così alle 9 e mezza del mattino parlare già di cibo ho detto che era una cosa un po' particolare ma, eh, ma questo ha fatto sì che qualcuno di voi è eh, martione, insomma, sfruttasse l'occasione e si facesse anche invitare a pranzo o meglio a cena, dicendo che non era una bella donna, ma un uomo barbuto, ma che la compagnia gli faceva piacere e soprattutto gli faceva piacere essere invitato da chi cucinava bene. E secondo me, insomma, dobbiamo dire che eh, in qualche modo e siete tutti dei grandi cuochi quando soprattutto dovete, eh, diciamo così, accogliere in casa una donna e quindi... Eh che il suo palato e le sue papille gustative siano stimolate eh, per un dopo dopocena, eh, vi conosco, vi conosco. E poi abbiamo ascoltato la musica, chi mi ha detto che avrebbe avuto piacere anche di ascoltare in qualche modo del metal, ma eh, come sapete io eh, insomma, devo eh, sottostare anche un po' a quelle che sono, diciamo così, le eh, richieste o meglio eh, la playlist eh, e la programmazione che ho a disposizione per cui non posso sviare tanto ma ci siamo sentiti eh, un brano di Lucio Battisti <coughs> che io non conoscevo e un altro che mi è stato richiesto dalla California che in realtà non ho trovato proprio eh, chi eh, insomma, era eh, diciamo così il cantante di quel brano ma l'ho proposto in una versione di Andrea Bocelli e Jennifer Lopez c'è chi mi ha detto no Jennifer Lopez no va bene e <ride> quello ho trovato ragazzi che dire, è stata una bella mattinata e tra l'altro vi devo ringraziare perché mi avete anche dato dei suggerimenti come quello di uh, vedere su YouTube il canale di Carlo Lucarelli che insomma, racconta un po' la storia anche di grandi band soprattutto con delle particolarità e questo mi è stato chiesto anche magari di raccontarlo eh, qui nei prossimi martedì e allora assolutamente sì lo faremo eh, quindi io come sempre vi do appuntamento a martedì prossimo qui alle 9.15 30. Come sempre seguitemi anche sul mio canale Patreon e per il resto, insomma, potete mandarmi una mail a mcalib@libero.it e io sarò ben contenta di rispondervi. Con questo vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, vi ringrazio ancora una volta e naturalmente buon 2022, anche perché insomma, non ce l'eravamo ancora detto di quest'anno. Ciao, alla prossima.